Benvenuti di nuovo sul canale di Islam in italiano. Lo sapete che giorno è oggi? Oggi è Idulada. Ma che cos'è Idulada? Idulada è la festa del sacrificio, una delle due feste islamiche ufficiali insieme a Idul Fitr. Idulada si celebra nel mese di Duligia, il dodicesimo mese del calendario arabo, ed esattamente nel decimo giorno di questo mese. Un mese in cui i pellegrini eseguono il rituale dell'Aj, il pellegrinaggio islamico. Perché si festeggia Idulada? Idulada ci fa ricordare la storia del profeta Ismaele e suo padre Abramo, pace su di loro. Un giorno il profeta Abramo aveva fatto un sogno in cui Allah gli ordinava di sacrificare suo figlio Ismaele. Abramo e Ismaele credettero a quel sogno, che in realtà era solo una prova, e stavano per eseguire gli ordini di Allah. Ma mentre Abramo stava per sacrificare suo figlio, arrivò l'arcangelo Gabriele con un grande montone da sacrificare in cambio di Ismaele. Pace su tutti loro. E noi musulmani per avvicinarci ad Allah, come ha fatto il profeta Abramo, pace su di lui. Anche noi sacrifichiamo un animale da bestiame in segno di gratitudine verso Allah. Ma come si festeggia Idulada? Noi musulmani cominciamo a festeggiare Idulada la mattina del decimo giorno di Duligia. E finiamo il tredicesimo giorno. I tre giorni che seguono sono detti giorni del Tashrik. In tutti questi quattro giorni i musulmani non possono digiunare, perché sono giorni di festa dedicati al mangiare e a dar da mangiare ai poveri e ai bisognosi. Il nostro amato profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui, ci ha anche insegnato come festeggiare Idulada. Infatti, questa grande festa è caratterizzata da alcune sunan, cioè consuetudini del profeta Muhammad. Pace e benedizione su di lui. E adesso le vediamo insieme. Tra le consuetudini di Idulada, abbiamo il Takbir. Questo lo facciamo pronunciando queste frasi. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah allah, allahu akbar, allahu akbar wa Queste frasi vogliono dire Allah è grande, Allah è grande, Allah è grande. Non vi è Dio all'infuori di Allah, Allah è grande. Allah è grande. Ad Allah aspetta la lode. Un'altra sunna, cioè consuetudine, è quella di lavarsi e profumarsi. Infatti noi musulmani dobbiamo sempre essere puliti. Quindi accogliamo questo giorno speciale nei migliori dei modi, lavandoci con acqua e sapone. E ci profumiamo, esattamente come faceva il nostro amato profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui. Oltre a lavarci e profumarci, dobbiamo vestirci bene. Infatti, in questo giorno di festa, ci mettiamo i nostri vestiti più belli e ci ordiniamo i nostri capelli e il nostro aspetto per sentirci allegri e felici. Dopo che ci siamo fatti belli, un'altra sunna è quella di accompagnare la nostra famiglia, uomini, donne e bambini, a fare la preghiera dell'Id. Quando andiamo in moschea, nel giorno dell'Eid, eseguiamo Salatul Eid. Salatul Id, è una preghiera speciale, diversa da tutte le altre. Si fanno 7 takbirat all'inizio della prima raka'a, cioè unità di preghiera, e 5 takbirat nella seconda raka'a. Takbir vuol dire pronunciare Allahu Akbar. Finita la preghiera di Idulada, facciamo un tragitto di ritorno dalla moschea diverso da quello di andata. Durante Idalada, noi musulmani, facciamo anche il sacrificio. In questo giorno di festa noi musulmani sacrifichiamo un animale da bestiame. Possiamo sacrificare un ovino, un bovino o un cammello. Infine, tra le consuetudini di questa grande festa, c'è quella di farsi gli auguri. Infatti, dobbiamo fare gli auguri ai nostri parenti, amici, vicini di casa e conoscenti. Con questa ultima sunna abbiamo finito la nostra piccola lezione di oggi sulla festa del sacrificio. Se ti è piaciuto il video, metti un mi piace, iscriviti al canale, condividi con il tuo amico e scrivi nei commenti cosa ti è piaciuto.